Mi chiamo Emanuele Fortunati e aiuto le persone a raggiungere i propri obiettivi. Che brutto! Mi chiamo Emanuele Fortunati e aiuto le persone a raggiungere i propri obiettivi. No! Oh. Che brutto! <ride> Mi chiamo <ride> Emanuele Fortunati e aiuto le persone a ah. È così facile ma non ce la faccio! Tra l'altro, non ti ho ancora detto chi sono, ci siamo... Ah. Tra l'altro, abbiamo già vissuto un video insieme e ancora non ti ho detto chi sono. Io sono Emanuele, fortunati, e aiuto le persone a creare una vita che amano. Ciao, bentornati. Bentornato, bentornata. No, così sembra che sono in televisione. Ciao e bentornati. Nel video precedente, perché rido? Qual è il segreto delle persone uh, ci sono tanti obiettivi scamparate 11 Il risultato positivo è una grande gioia e soddisfazione. Canio, queste campane, man, ma c'è... No, le due de pre, le campane, poi... Double, double, Ovvero, hai quella tensione, quello stress, quella carica negativa, chiamiamola così, no. Sono sicuro che hai anche fatto delle realizzazioni importanti.